Allora iniziamo, se anche chi sta fuori vuole entrare lo può fare, e iniziamo. Allora, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutte, benvenuti in questo spazio, benvenuti alla presentazione della lista di corrente, la lista dei candidati e delle candidate per questo progetto politico per un vertile. Io sono Letizia Vivi, sono una psicologa, una psicoterapeuta, ma soprattutto sono una cittadina di Umberto, immagino come molti di voi. E sono molto emozionata, si sentirà anche un po' dalla voce, eh, perché quello che facciamo oggi è qualcosa di veramente importante per noi, ma per la nostra collettività e la nostra comunità. Ho scelto di seguire corrente e a dare la mia disponibilità, le mie competenze in questo progetto politico perché sono sempre scappata da un Umbertide e poi alla fine in, qualche, in un modo o nell'altro sono tornata perché amo questo paese, amo la sua gente e ho sempre desiderato che un Umbertide potesse diventare un luogo in cui le persone stanno bene e possono trovare quello di cui hanno bisogno anche per le proprie prospettive future e quindi oggi sono molto contenta e orgogliosa di poter essere qui davanti a voi e presentare i candidati e le candidate ma in realtà siamo molti di più eh, dentro corrente che porteranno il loro progetto alla vostra conoscenza e ci auguriamo anche nei giorni dopo il 14 e 15 maggio. Prima però di iniziare a presentarvi i volti, le voci, le idee, i progetti di questo grande progetto che è corrente, voglio iniziare con una piccola storia, piccolissima, è una storia che parla di una ricerca, una ricerca che è stata fatta diversi anni fa, qui gioco in casa, da un gruppo di psicologi e questo gruppo di psicologi si è fatto una domanda e si è, e si è chiesto, ma che cosa, quali sono i fattori che rendono felici una persona? che cosa è che l'aiuta ad essere contenta, felice e non solo felice tumore ma anche a star bene a livello fisico e psicologico i ricercatori, anzi sono già dati le risposte prima di iniziare questa ricerca e hanno detto secondo noi sono due i fattori che rendono felice una persona probabilmente sono i soldi, avere soldi e il successo barra il potere Dopo queste ipotesi hanno iniziato a fare la loro ricerca, una ricerca tra l'altro interessantissima perché è durata quasi 25 anni e ha seguito due gruppi di persone per il corso della loro vita in questi 25 anni. Persone che appartenevano alcune a delle classi sociali più elevate, perché stavano più diciamo, a livello di benessere, un livello di benessere più alto, e altri tipi di persone di classi più svantaggiate. Bene, a distanza di 25 anni, i dati che sono stati raccolti facendo delle analisi, dei questionari a queste persone nel corso della loro vita in questi 25 anni, hanno portato a dei risultati molto particolari, perché si è visto che dopo questi 25 anni le persone di questo grande gruppo più felici non erano quelle che avevano più soldi, o che avevano ottenuto successo e potere nella vita. Sapete qual era l'ingrediente che rendeva le persone più felici e anche in salute a livello fisico e psicologico? Erano le persone che avevano la possibilità di contare su delle relazioni efficaci, cioè avere intorno persone, amici, una comunità conoscenti di cui potersi fidare di cui se c'è bisogno di una mano posso chiedere aiuto, con cui mi posso confrontare. Ecco, questo era il fattore che determinava la felicità o la non felicità di una persona. E questo è interessantissimo perché ci dice che non, i soldi sono importanti, ma fino a un certo punto, il potere, il successo è importante, ma fino a un certo punto. Ciò che fa star bene le persone, che non le fa ammalare, è sapere di avere persone vicino su cui poter contare nel piccolo e nel grande. E adesso voi direte, Siledì, sì, ma adesso tutto sto pippone sulla psicologia, la ricerca, ma che c'entra con, con la giornata di oggi? Che c'entra con corrente? C'entra. E c'entra anche parecchio, perché uno dei nostri valori principali, uno dei perché siamo nati come gruppo politico, è proprio per cercare di eliminare la frammentazione della comunità per far sì che all'interno della nostra umbertide ciascun cittadino e ciascuna cittadina possa sentire di avere qualcuno su cui poter contare. Possa sentire di avere un'amministrazione comunale, un gruppo di persone che se c'è bisogno noi ci siamo. Puoi parlare con qualcuno, c'è qualcuno che diventa un tuo punto di riferimento. E non solo a livello amicale e familiare, ma c'è proprio una comunità. Ecco, Corrente nasce da questo desiderio e da questo grande bisogno, quello proprio di offrire una, un orecchio, degli occhi e delle mani per fare qualcosa affinché ogni cittadino e ogni, ogni cittadina possano sentirsi visti, ascoltati e sapere di non essere da soli. E questo per me, sia a livello professionale ma come persona, è una delle cose più belle che parla di benessere e di sviluppo e di una comunità che prospera, una comunità felice. Quindi, eh, detto questo, sono proprio contenta di poter adesso far salire sul palco tutti i candidati e tutte le candidate, ma in mezzo a voi ci sono altre persone che fanno parte di questo progetto politico perché siamo orgogliosi di tutto il lavoro fatto in questo anno e mezzo, forse anche di più, siamo arrivati alla fine a scrivere un programma politico, siamo stati in mezzo alla gente e siamo stati in orecchio di tante persone che ci hanno raccontato come stanno e quali sono i loro bisogni e quali sono le proposte per cambiare quello che è un verde di oggi purtroppo in tante situazioni non funziona e crea frammentazione e l'abbiamo visto, la frammentazione crea malessere e questo non lo vogliamo. Quindi eh, inizio, vado eh, alle ciance, vado alle ricerche e quindi comincio a presentarvi, grazie. Grazie, grazie bello. E cominciamo a presentare tutti i 16 candidati e i 16 candidati ognuna, e ognuno dirà qualcosa di sé ma qualcosa di corrente per un vertice. Comincio, poi alla fine faremo parlare anche il nostro candidato sindaco, abbiamo questo però poi lo facciamo, e facciamo e faccio salire sul palco, farei anche qui un applauso per dare un po' di energia, siamo tutti molto emozionati, alla prima candidata che è Laura Tagli. Ok, allora la prima candidata per corrente e intanto mi piacerebbe che ti presentassi a, al nostro pubblico, ci dici chi sei e soprattutto in questi anni in cui saremo, speriamo impegnati per un vertido quali saranno le competenze che hai deciso di mettere a disposizione della nostra comunità per il bene del nostro paese. Ok, grazie. Buon pomeriggio a tutte, buon pomeriggio a tutti. Io sono Laura Ragni, ho 37 anni, sono un'educatrice nell'ambito dell'arte e della cultura e sono titolare di un centro che si occupa di eh, espressioni artistiche e di movimento inteso come benessere psicofisico. Con il mio lavoro, per fortuna, eh, ho creato una grande rete di rapporti umani che attraversa il mondo ed ho appurato la necessità e l'importanza per le persone di comunicare chi sono, di raccontarsi, per dare un senso alla realtà che vivono e a loro stesse. In corrente ho ritrovato questa immensa possibilità, la possibilità dell'autonarrazione, dell'autonarrarsi, una possibilità trasversale, democratica per tutte e per tutti. Concorrente, voglio impegnarmi a ripensare e voglio investire nei luoghi in cui si fa cultura e si fa aggregazione, come per esempio il Teatro dei Riuniti, come per esempio il Parco Aranieri, la Rocca, la Biblioteca Comunale e reattivare le consulte, la consulta dei giovani, la consulta degli stranieri per creare una comunità attiva e partecipativa. Grazie, grazie Laura, grazie grazie, grazie. E andiamo avanti, andiamo avanti con un, un altro esponente della nostra lista, vieni Simone. Un applauso a Simone Araia che adesso si presenta. Ciao a tutti, sono Simone Araia, ho 30 anni, sto creando magistrare in relazioni internazionali e entrò l'Inde peraltro, insomma ecco, ho 30 anni. Benissimo, Simone raccontaci un po' se diventerai consigliere comunale quale sarà la tua priorità numero uno per un vertice? Sì. Allora, ehm, se dovessi diventare consigliere comunale ehm, la prima iniziativa a cui vorrei dedicarmi sarebbe l'avvio via degli studi per riferimento fondi e presentazione di una comunità energetica e questo patrocinato dal comune ma con la partecipazione più ampia possibile di tutti i tipi di attori da aziende a società a singoli cittadini interessati e sceglierei questo perché non solo perché la, la crisi climatica e l'ambiente sono tra gli argomenti che ho più a cuore, ma anche perché sono, sono tra gli argomenti più urgenti, direi. E questo perché, cioè, noi possiamo vedere che eh, ne stiamo vivendo le conseguenze, ecco, um, tutti quanti, in termini di, uh, di crisi energetica, di costo dell'energia, di costo delle materie prime, di crisi idrica, che stiamo vedendo questi giorni, e della biodiversità del territorio, ma anche, e non per ultima, l'impatto negativo che la crisi climatica ha eh, sulla salute pubblica, eh, cioè a causa di inquinamento e di, e di condizioni climatiche estreme. Ecco. Un'iniziativa un come la comunità energetica ovviamente non sarebbe una panacea, non sarebbe la soluzione per tutto questo, però è un importante passo avanti verso il futuro che eh, cui dobbiamo andare incontro ed è anche un'iniziativa che avrebbe dei, dei benefici eh, immediati e concreti per la cittadinanza di un partito. Grazie, grazie signore, grazie di gestione della crisi energetica e climatica, e grazie per queste parole e continuiamo questa carrellata con una mamma che è la nostra Elena Cerrini, candidata per questo. Ho fatto l'introduzione perché Elena è un vulcano, ne fa mille, è diventata da un po' di tempo mamma e la domanda che mi viene venuto in mente è ma chi te l'ha fatto fare? Chi te l'ha fatto fare? Perché immagino che nella tua vita tra impegni di lavoro che sono come molti di noi, famiglia, gestione di tutte le attività che fai e insomma anche poi con un bambino non è così facile mettere tutto in fila, chi te lo fa fare di. Mettere tutte le energie di quel tempo che ti rimane per corrente buonasera, mi chiamo Elena Cervini, ho 35 anni e lavoro come pittrice in un'azienda di ceramica qui a Umbertide. Io amo Umbertide, amo vivere qui, ed è proprio qui che sono ritornata dopo gli studi, dopo gli studi fuori. Ma eh, proprio quando sono diventata mamma, mi sono resa conto che ci sono troppe cose che non vanno e che mh, vorrei cambiare e che non posso più aspettare che qualcuno faccia qualcosa al posto mio concorrente ho capito che anche io eh, come cittadina ho il diritto di eh, fare qualcosa in questo senso e che porto e devo eh, mettere il mio tempo e le mie energie al servizio dei miei concittadini per garantire alle generazioni future Uh, un domani uh, per cui non debbano scappare da qui, un domani anche ecco, qui a Don vertice. Cinque anni sono lunghi, però abbiamo, abbiamo degli impegni che, che guardano molto, molto avanti nel tempo e soprattutto siamo un gruppo molto, molto unito e che condivide con grande passione gli stessi valori e che fa e che vuole fare una politica molto diversa da quella che, che conosciamo e che ci propongono tutti i giorni e quindi questi cinque anni credo che saranno eh, piacevoli, speriamo. Grazie, Michele, grazie, grazie, mille, grazie mille, grazie. Michele Cangeni, altro candidato per corrente, eh, tra l'altro Michele per chi non lo conosce ha mangiato pane politica da quando è piccoletto, poi adesso ce lo racconti e siamo proprio contenti che ti sei tu oggi a raccontarci qualcosa in più sul nostro programma politico anche partendo da, da, dagli ambiti che senti più vicini a te e che, nei quali poi darai il tuo contributo all'interno dell'amministrazione comunale. Ciao a tutti, sono Michele Cangeri, ho 30 anni e sono un candidato e forse qualcuno di voi mi riconosce per il lavoro o perché magari ho fermato per raccogliere qualche firma, dare qualche volantino semplicemente al primo maggio con la bandiera rossa insomma, ho 30 anni e faccio politica da quando ne avevo 14 sono qui perché vi voglio parlare di quanto è bello vivere a un vertice: la bolleggiata, la rocca il percorso sul Tevere e poi cos'altro abbiamo? Eh, certo, i tempi sono difficili crisi, eh, poi si cioè, sa, i perfinesi hanno un po' schivi. Eh, sono tempi difficili. No, io non credo che sono tempi difficili, credo che sono tempi profondamente ingiusti e sbagliati. Abbiamo una guerra sotto casa, raccontata senza unico, come se ci fossero guerre giuste e guerre sbagliate. Abbiamo un pianeta al collasso dei disinteresse quasi totali delle grandi potenze mondiali. Abbiamo una crisi di migranti che ci viene contrapposta al costante smantellamento del welfare e la fetta di popolazione povera è in continuamento. Cosa facciamo noi per tutto questo? Come la affrontiamo? Facendo assolutamente nulla. Ci siamo chiusi nelle nostre cerchie, nel nostro orticello. Si salvi di qua, anzi ognuno salvi se stesso. Ci siamo isolati. Come correnti non abbiamo la presunzione di andare a risolvere questi ed altri enormi problemi, però sappiamo quando questi problemi influiscono sulle nostre vite, sulle nostre realtà. Sappiamo che l'unico modo per poter vivere bene è quello di tornare a essere comunità. Essere comunità non è semplice. Noi pensiamo per questo a un'amministrazione che possa puntare su tre punti. Lavoro, cura collettiva, preservazione ambientale primo lavoro è quello più semplice da capire. Senza lavoro la città è destinata a morire. Per questo pensiamo al concetto di lavoro inteso come elemento di comunità, in cui l'amministrazione sia centrale tra chi cerca lavoro e chi offre lavoro. Pensiamo ad esempio ai corsi professionali o di orientamento post-diploma. Pensiamo ai tavoli permanenti di categoria dove l'amministrazione e le aziende possono in qualche modo trovare il sostegno a vicenda e essere pronti a trovare soluzioni condivise. Pensiamo all'importanza dell'istituzione dell'ufficio bandi, grazie al quale possiamo stare vicino alla piccola e media impresa, possiamo stare vicino alle start-up, magari fornendogli anche spazi fisici se c'è bisogno, se necessario. Pensiamo alla ricompensa agricola verso un sistema che sia migliore dal punto di vista della salute, dell'ambiente, delle risorse idriche. Pensiamo anche all'efficientamento energetico dell'azienda. Soprattutto pensiamo al contratto collettivo di categoria. Parliamo di una cosa per cui uno, un lavoro in una certa azienda, pensiamo al settore metalmeccanico, stesso lavoro, stesso contratto, aziende diverse. E questo sarà fondamentale per avere un lavoro di qualità e un lavoro dignitoso. Ok, il lavoro ce l'abbiamo. E poi cosa facciamo? Di nuovo una passeggiata al cimetevole, la rocca, di punto a capo. Tornare a essere comunità significa vivere la città, significa fare in modo che la città torni a vivere. E non è semplice. Il concetto di cura collettiva è un concetto un po' complicato, io ho provato a sintetizzarlo così. Dobbiamo immaginare la nostra città, la nostra collettività, come una parte della nostra famiglia, un qualcosa a cui si vuole bene e a cui ci sentiamo al sicuro. E non è facile sentirci al sicuro. Baby gang, spaccio e consumo di droga, atti bandaggi, violenza, violenza domestica, furti, non ci sentiamo sicuri. Arriviamo al punto che di sera uscire da soli e vedere di ragazzi estuderanti tipici della loro età e non ci sentiamo al sicuro, stiamo sull'attenti. Ecco, noi crediamo che il problema della sicurezza debba essere un problema collettivo, non solo individuale, senza sapere che intorno a noi c'è una struttura, ci sono delle persone pronte ad aiutarci e che soprattutto non tutte le persone che vediamo sono cattive, ci vogliono fare del male. Non bastano nemmeno altri 100 telecamere se non torniamo ad avere fiducia nella nostra comunità. Per rilanciare la nostra città sarà importante anche sempre tramite l'ufficio bando essere di sostegno alle associazioni culturali e alle associazioni sportive per dare nuovo slancio a quella che è l'attività e gli eventi del nostro paese siamo anche convinti che i problemi che abbiamo citato sopra le violenze, lo stupro eccetera sono problemi che spesso sono dettati da vuoti generazionali enormi da gente che si sente abbandonata dalla famiglia dalla società, ecco persone abbandonate che frequentano luoghi abbandonati un primo passo importante sarebbe quello di recuperare gli spazi abbandonati. Pensiamo alla piattaforma, pensiamo al parco. Recuperare gli spazi, pensare insieme alla cittadinanza, significa anche questo di lanciare il paese. Il lavoro c'è, il paese è attivo e adesso non resta che preservarlo. Non bastano quello che è efficientemente energetico o la riconversione agricola. L'importante è capire quali sono i problemi futuri anticipati. Abbiamo citato la comunità energetica che è una roba bellissima, per cui immaginiamo la riga al a Casanova con l'impianto fotovoltaico di quell'azienda, di quel condominio messi in rete. L'energia prodotta non la paghi, l'energia avanzata la utilizza l'altro elemento della comunità che è proprio quella che avanza e che non fa nessuno viene rivenduta. Il ricavato può essere utilizzato a scopo sociale. Inoltre sarà importantissimo per preservare l'ambiente diminuire quello che è l'utilizzo dell'automobile. Lo vediamo allora di punta fabbriche che escono, le scuole eh, con poco coperto di realtà piena di macchine. Abbiamo già progettato quelli che sono 8 km di pista ciclabile che attraversano i punti importanti di tutta la nostra città. È importante anche spostarsi a piedi. Noi pensiamo che sia importante attivare a piedi questo potenziale, per chi non sapesse che era quella cosa per cui i bambini venneranno accompagnati a piedi da casa, più o meno a casa fino, fino a scuola. Certo, non è sempre possibile però prendere la bici o andare a piedi. Abbiamo pensato anche a una mobilità pubblica efficiente che attraversi non soltanto il centro della città, ma soprattutto che sia di collegamento con le frazioni, perché non si può uscire dall'isolamento, come dicevamo prima, se neanche le frazioni sono collegate bene. Ecco, Queste erano alcune delle proposte pratiche per attivare la comunità e la vita della nostra città. Grazie. Applausi. E tante sono le proposte, tante sono le idee, tanti sono i volti. Tommaso Fisicaro, uno dei nostri super giovani, che ci racconta un po', Tommaso, quali sono, sei molto giovane, le competenze che hai già acquisito e che vuoi mettere a disposizione della nostra comunità. Sì, buon pomeriggio a tutte e a tutti, sono Tommaso Fisicaro, ho 24 anni e sono laureato in tecnica della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro. Durante il mio percorso di studi ho avuto la fortuna di studiare un sacco di materie diverse che vanno dalla chimica dell'ambiente, alla psicologia del lavoro, alla medicina, ma anche ai sistemi energetici. Ora non sto qui a elencarle tutte. Però quello che mi piacerebbe è che insieme a Corrente portassi per la comunità di Umbertide e per tutti noi insomma... Quelle che sono le mie competenze in ambito ambientale e soprattutto nel mondo del lavoro. Però per fare questo il 14 e il 15 maggio ho bisogno del vostro aiuto, quindi per favore votate corrente. Grazie. Grazie, grazie, grazie mille, votate corrente e soprattutto, e soprattutto questo vi tengo a dirlo, fate votare corrente. Siamo in tanti, possiamo avere una rete intorno. Aiutiamo le persone a conoscere il valore di questo progetto perché noi da soli non possiamo fare veramente tutto, voi con noi potete fare tantissimo. Quindi facciamo anche salire sulla prossima candidata che è Giada Mariani. Allora Giada, anche tu una super mamma, super immobilità, non fissa le mamme sono tutte immobilità. Veloci, scattanti, sempre, sempre di corsa, e come mai hai scelto di in questa corsa fermarti concorrente e percorrente? Che cosa ci racconti rispetto a te e alla tua disponibilità per questo progetto? Buon pomeriggio a tutte e a tutti, io mi chiamo Giada Maiani, ho 42 anni, sono un'impiegata nel settore amministrativo e sono una cittadina di Umberti. Ma leggendo e rileggendo il vasto programma di corrente, eh, ho trovato soprattutto uno dei, dei punti che, che mi interessa sviluppare. Perché, essendo madre di un adolescente, eh, ho trovato che nel tempo si sono persi quegli spazi e quei servizi che servono veramente ai giovani per farli crescere e, e per vivere un termine effettivamente. Mh, per, in, tutte le sue in tutti insomma, i suoi spazi. E, per questo eh, io ho deciso di dare il mio contributo sia in tempo che in energia e inoltre, eh, inoltre questo io so sono già più di 20 anni che do il mio contributo alla comunità, che sono una volontaria eh, attiva nel territorio per l'aiuto della salvaguardia degli animali e, e quindi, eh, Credo che sia arrivato anche il momento di farlo in modo un po' più costruttivo eh, con l'aiuto dell'amministrazione comunale e soprattutto in relazione al, eh, al fatto che mh, siamo umani, animali e ambiente, quindi spazi verdi di, di un verde da utilizzare. Grazie Giada, grazie a tutti! Avanti, la prossima candidata Margherita Rondoni, facciamo un applauso per <ride> rimane bene. Margherita, lasci lascia il microfono così ti presenti e ci dici un po' che cosa, per, che cosa farai quando sarai all'interno del Consiglio Comunale, quali sono le tue aspettative e i tuoi desideri di portare qualcosa all'interno della nostra comunità. Grazie mille, eh, io mi presento, sono Margherita Rondoni, ho 19 anni, del liceo di Umbertide. Sono cresciuta con i racconti sull'adolescenza dei miei genitori ed è per questo che vorrei rendere Umbertide la città per giovani che era una volta, investendo su tutti quelli che sono, su, su, sui spazi che abbiamo Umbertide come il Parco Ranieri, e la Rocca e anche altri, eh, rendendoli spazi di aggregazione per tutti quanti. Ho dunque intenzione di investire per le mie conoscenze e le mie possibilità per rendere un vertice una comunità in cui i giovani possano esprimersi liberamente, possano fare sport, aggregarsi, divertirsi, studiare e avere prospettive per il futuro, sia anche per il lavoro. Scusate. Okay, okay. come progetto, come corrente, vorremmo riportare quello che è la consulta giovanile, ehm, che è anche, eh, ripensare anche quello che, eh, che è il servizio civile, rendendo um, um, i giovani di Umbertile più partecipi a quella che è la vita di Umbertile, eh, portandoli direttamente all'interno del comune e costruendo insieme a loro quella che è una, una comunità interculturale, interculturale e intergenerazionale. Grazie mille. per poter poi proporre proposte concrete di sostegno e di aiuto. Un'altra candidata che a me piace tanto in Vieni, ti racconti, facciamo una benvenuta su questo palco, ti presenti e racconti un po' chi sei e come mai sei dentro corrente e qual è quello che porterai grazie alla tua presenza e la tua esperienza. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, mi chiamo Infurai, ho 27 anni, nata e cresciuta a Unverdine, sono attivista sociale, volontaria di un'organizzazione umanitaria eh, che ha l'obiettivo di salva, salvare vite, di por, promuovere progetti eh, di sviluppo. Eh, tutto questo per, per, per eh, alleviare le sofferenze di, di milioni di persone. Uh, in tutto il mondo, uh, noi ci impegniamo come, or come organizzazione uh, a fornire mezzi di sostentamento e di sostegno uh, per, uh, affrontando le cause che sono uh, fame uh, e povertà, uh, diciamo che con lo stesso obiettivo mi sono candidata concorrente perché... Uh, perché credo nel, nel valore eh, di Corrente e perché voglio dare contributo eh, alla comunità. Eh. Corrente mi è data eh, quell'idea di un futuro diverso, quindi di ripartire da dove la politica passata eh, ha fallito. Noi vogliamo una comunità più coesa e compatta, senza discriminazioni, eh, dove le idee e azioni vengano eh, prese in, in considerazione. Eh, diciamo che sono fortemente convinta che eh, nella comunità eh, vi sia. che nella comunità. mi sto <ride> Tendono male, è, normale, ed è normale. la cosa importante quello che stai dicendo: è non è facile farlo davanti a tante persone. Allora, Umbertoide diciamo che è pluralità, e in questo vi sono, eh, vi sono quindi persone con background diversi e che comunque vogliono dar voce, farsi sentire e contribuire nel, nel progresso della città. Eh, noi come corrente vogliamo. Vogliamo, eh, <ride> vogliamo, eh, vogliamo riattivare la consulta dei residenti stranieri, eh, per, quindi uno spazio di rappresentanza nella comunità. Poi vogliamo anche introdurre eh, eh, lo, lo U-Soli, quindi con, come eh, strumento di riconoscimento della cittadinanza ai minori, sono, uh, in Italia, uh, che sono in Italia, che sono nati in Italia e anche all'estero, uh, per poter quindi uh, costruire una comunità compatta, coesa e coesa. <ride> questa, e, e, questa. e grazie. Okay. Noi comunque ci siamo, ci, saremo, uh, ci mettiamo in gioco e adesso sta voi comunque a scegliere da che parte sta. Grazie, grazie. E abbiamo provato questo discorso un sacco di volte e quello che mi viene da dire è che la timidezza non è un difetto e, ed è difficile stare davanti a tante persone, ognuno della sua diversità. Quindi grazie perché nonostante questo Linde si è messa proprio in gioco e a disposizione idee, energie, non necessariamente stare davanti a un palco. grazie. Andiamo avanti, andiamo avanti abbiamo il nostro super tecnico che voi lo vedete lì ma dovrebbe stare lì ma non può ancora, non ha imparato a stoppiarsi vieni sul paico Gianluca, Rosi, eh. candidato per un vertice eh. Partiamo da questo, Gianluca era di qua, poi è di qua, di cose ne fa insieme il famoso multitasking, Che Gianluca ce l'ha e... confesso che però stare dietro le grine è un pochino più semplice. E infatti adesso, adesso facendo tanto il bello lì, vieni sopra il palco, no? Quali sono le competenze Gianluca che metterai a disposizione del nostro progetto politico da qui ai prossimi anni? Sì, ecco, da io da ingegnere informatico lavoro molto nel digitale e appunto valuto molto la tali progetti e la loro praticità di utilizzo. Il corrente appunto noi vogliamo avvicinare la cittadinanza all'amministrazione, vogliamo rendere questi strumenti tutti più, diciamo, che possono appunto essere strumenti per avvicinare la, la, la cittadinanza alle scelte amministrative. Ecco, mi sono ripetuto, però è proprio importante questa cosa. E già noi abbiamo messo piccola anteprima online, una piattaforma che permette di raccogliere eh, i pareri e le proposte di chiunque si registrerà e presto lo metteremo veramente fruibile a tutti quanti, comunque già online sul nostro sito si chiama Scegli ed è appunto su scegli.corrente2023.org perché appunto noi siamo corrente insieme, insieme siamo corrente. grazie, grazie aiuta. grazie mille veramente cercare di far sì che anche tutti gli strumenti digitali che abbiamo possano diventare strumenti utili alla collettività per incontrare l'amministrazione la, comunale e raccogliere bisogni, richieste e soprattutto proposte concrete Date a vedere sul sito perché è veramente interessante questa piattaforma che abbiamo pensato proprio per un vertice. facciamo salire sul palco il prossimo candidato che è Matteo Cesarini Matteo grazie e, ecco, ci piacerebbe un po' che ci raccontassi quale eh, lavori da tanti anni nel mondo della cultura e quindi ci piacerebbe proprio sapere da te in che modo vorrai impegnarti e portare le tue competenze e disponibilità ad inverte partendo un po' da le tue priorità numero uno per questa città Allora, buon pomeriggio innanzitutto eh, io sono Matteo Cesarino ho 40 anni e eh, lavoro eh, come operatore della cultura Faccio parte di una società cooperativa che eh, gestisce due sale cinematografiche, eh, una è il Monopolis di Umberto, ovviamente, e l'altra è il Postmodernissimo di Perugia. Eh, sono due sale cinematografiche che noi amiamo definire cinema di comunità. Eh, innanzitutto, perché la nostra impresa è eh, senza scopo di lucro, questo già è una dichiarazione di intenti, eh, e soprattutto perché ovviamente. Eh, la nostra gestione di questi spazi è attesa all'ascolto, al dialogo con le comunità che, che l'animano eh, e quindi ogni scelta che facciamo, anche in programmazione, è ovviamente eh, data solamente dagli interessi della collettività e non da logiche di mercato o calate dall'altro. Eh, mi occupo di cultura, quindi questo è quello che vorrei fare eh, quando eh, entreremo in Consiglio Comunale. Io credo, per essere molto chiari, che a Umberte ci sia bisogno di un cambio di passo drastico in molti ambiti, soprattutto in quello culturale. C'è bisogno innanzitutto di riprendere una tradizione che ci ha visti avanguardia in campo culturale in passato. Pensiamo, per esempio, però, in Umbria, ma potrei fare tanti altri esempi. Come si fa questo? Partendo da quanto di buono si faceva in passato eh, cercando di capire cos'è che ha interrotto questo, questa virtuosità che avevamo a Umberge e, e non parlo solo degli ultimi cinque anni ovviamente è un processo iniziato da tempo eh, però c'è anche bisogno di guardare in avanti al futuro e di eh, rimettersi a progettare eh, proposte di qualità e per questo noi nel programma abbiamo appunto, inserito l'idea di una consulta delle associazioni, cioè vogliamo che il comune, l'amministrazione comunale si faccia capofila di una rete associativa, eh, ascoltando, dialogando, un tavolo di dialogo permanente con, con chiunque opera in questo ambito, eh, con i soggetti, le persone, le associazioni che fanno cultura a eh, perché c'è bisogno di innanzitutto progettare, progettare con qualità, accedere a che sono importanti. Eh, non è questo l'unico aspetto che bisogna considerare, non è solo l'aspetto economico, tanto per intenderci che fa la differenza, però ovviamente eh, è importante e bisogna poi investire ovviamente nella qualità di quello che si va a proporre, e, e quindi insomma questo è quello che vorrei fare una volta, una volta è il Consiglio Comunale. Grazie. grazie, grazie, mille, grazie, mille, grazie. Grazie alla cultura e cultura di libertà. Prossima candidata, Latifa Bennani. Lo detto bene, ho sempre sbagliato il cognome, oggi ci sono riuscita e è un miracolo. Eh. Latifa, eh, anche a te faccio una domanda che ho fatto anche ad altri candidati e candidate. Come mai hai deciso in questo momento storico di mettere la tua energia, il tuo impegno e il tuo tempo per questo progetto? Grazie, salve a tutti e a tutti, eh, sono Latifa Bernani, ho 23 anni e abito a Attualmente, eh, un Attualmente sono un'operatrice tessile e ho deciso di candidarmi perché incontrare corrente è stata per me un'esperienza in cui per la prima volta ho, ho sentito che i bisogni eh, e i punti di vista di noi ragazzi giovani sono stati accolti e ascoltati e non criticati e svalutati come spesso accade. Per questo che ho deciso di mettere a disposizione il mio tempo e le mie energie per far sì che altri giovani come me possano sentirsi visti e riconosciuti nella comunità di Umbertide. Grazie. Grazie, la FIFA. Grazie mille. Grazie. E adesso vi chiamo la, una collega con la quale voglio un mondo di bene, Enrica Berta. Grazie. a Beh, raccontaci per dire tutti i pochi che non ti conoscono, chi sei, cosa fai e soprattutto raccontaci più nel dettaglio alcuni punti importanti per Corrente e quelle proposte concrete che abbiamo pensato per un Grazie collega, prego buon pomeriggio a tutte e tutti, io sono Enrica Berta, ho 32 anni, sono appunto una psicologa, un'educatrice sessuale e eh, sono una psicoterapeuta in formazione. Oggi sono qui in rappresentanza di due gruppi di lavoro con i quali ho collaborato durante questo ultimo anno, che sono appunto quelli che hanno poi stilato il programma, il programma la parte del programma che riguarda educazione e quella di parità di genere. Quindi parto subito con raccontarvi alcune delle nostre proposte per quanto riguarda la tematica di educazione. E parto con una provocazione. Fare figli non può essere un lusso per pochi. Vorrei portarvi alcuni numeri. Nell'anno scolastico 2022-2023 i posti garantiti dall'asilo nido comunale erano 32, a fronte di, per farvi capire, un numero di bambini e bambine in fascia 0-3 anni di 517. Capite bene che eh, i posti erano assolutamente insufficienti rispetto alle reali esigenze della popolazione, quindi nost la nostra proposta è quella di fare dei bandi per assumere più personale, che garantisca la continuità educativa con quello che è stato fatto fino ad ora e una volta raggiunta quindi la massima capienza pensare anche a un tempo integrativo che è un progetto che è già esistente, che è stato già sperimentato in passato e ha funzionato. Noi vorremmo convogliare maggiori fondi in questo, in questo progetto per venire incontro alle esigenze delle famiglie che eh, hanno i genitori che lavorano fino a tardi e questo non deve essere pensato, attenzione, come un parcheggio, ma come un posto che appunto abbia un progetto educativo. Un'altra eh, proposta per quanto riguarda l'educazione è quella di eh, creare uno spazio, un servizio di compravendita di libri scolastici di ogni ordine e grado perché appunto i problemi non finiscono soltanto dall'asilo nido e questo perché cosa? il comune che si che fa da garante e i prezzi calmerati che vadano incontro alle esigenze sia delle famiglie che dell'ambiente perché si sa che comprare di seconda mano è sempre meglio che eh, comprare nuovo e queste sono due delle proposte per quanto riguarda educazione, vorrei ora parlare eh, di parità di genere partendo proprio da che cosa si intende per parità di genere molto spesso le persone sono portate a pensare che per parità di genere si intende che gli uomini e le donne sono uguali hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri ora noi ricorrente siamo concordi sull'ultima parte ma pensiamo che non pensiamo che uomini e donne siano uguali anzi non lo sono e progettare i servizi pensando che questi siano uguali porta a fare degli errori degli errori che delle volte possono essere anche pericolosi e delle volte grotteschi vi faccio un esempio per farmi capire Pensate per esempio ai bagni pubblici, nei locali e ai bagni pubblici ci sono lo stesso numero di bagni per le donne e lo stesso numero per gli uomini e quindi voi direte, beh, questa è la parità, certo, peccato poi che se siete una donna e dovete andare in bagno ci sarà una fila chilometrica, mentre nel bagno degli uomini non c'è mai nessuno, c'è il deserto. E questo per quale motivo? Perché chi ha pensato questi servizi lo ha fatto senza tenere in le reali esigenze di chi poi avrebbe usufruito di quei servizi, quindi banalmente, senza tenere conto del fatto che le donne hanno la ricerca più piccola, devono spogliarsi, hanno spesso le prestazioni e noi, come se non bastasse, ci mettiamo anche il bagno delle persone con disabilità che corrisponde eh, che, che appunto insieme a quello delle donne e così siamo tutti contenti. Quindi, che cosa voglio dire? No, non che il nostro obiettivo è quello di cambiare i bagni pubblici magari al quarto mandato faremo anche quello ma quello che voglio dire è che noi di corrente progettiamo tenendo conto dei bisogni dell'utenza quindi i bisogni delle persone che andranno a usufruire di quei servizi e come, vogliamo fare, come facciamo per fare questo? interrogando queste persone quindi chiedendo loro di cosa hanno bisogno e facendole partecipare alla, progett alla progettazione quindi coprogettando con l'utenza e quindi, andando nel concreto, perché questo poi è il nostro modo di lavorare, non soltanto per quanto riguarda la parità di genere, ma è il modo che abbiamo utilizzato per costruire tutto il programma. Abbiamo lavorato veramente con tutte, con tutte le categorie, per capire quali sono i loro bisogni. Tornando poi a parità di genere, due proposte che, di cui voglio parlarvi sono, la prima, ehm, è quella di rimettere mano al consultorio e renderlo uno spazio funzionante in cui un'equipe multidisciplinare si prenda cura del benessere di tutti e tutti i cittadini, parlando di contraccezione consapevole, interruzione volontaria di gravidanza, benessere psicologico e anche i diritti della famiglia per esempio, e deve essere anche un posto in cui formazione continua su questi temi perché come avete visto sono cose banali ma eh, cambiano poi il modo in cui strutturiamo l'ambiente in cui viviamo un'altra proposta è quella di ripensare il eh, centro antiviolenza centro antiviolenza che eh, sembra qualcosa che non serve Io in realtà vorrei portarvi i numeri del centro antiviolenza di Città di Castello che nei primi 11 mesi del 2022 ha ricevuto 346 chiamate quindi più di una al giorno. Ha svolto 284 colloqui e preso in carico 35 donne. Sono numeri importanti, ma le statistiche ci dicono che sono soltanto la punta dell'iceberg, cioè molto sommerso di cui noi non conosciamo nulla. Quindi che cosa dobbiamo fare? Eh, dobbiamo fare percorsi di formazione e informazione per agire stare per agire in prevenzione, non sempre sull'onda dell'emergenza. Questo non è quello che vogliamo fare, noi vogliamo prevenire in ogni ambito per evitare che le persone debbano poi afferire a questi servizi. E un'altra cosa però quando c'è l'esigenza eh, quindi di eh, afferire al servizio, noi dobbiamo assolutamente ripensare la sede dei centri antiviolenza, perché appunto quello è uno degli esempi a mio avviso, mi prendo la responsabilità di quello che sto per dire uno degli esempi di una struttura che è stata progettata senza sentire l'utenza finale e che ci lavora. E quindi noi dobbiamo ripensare una struttura in cui le persone che vanno hanno la propria privacy garantita, quindi non diciamo uno spazio delimitato da derrare senz'altro. Quindi io vi ringrazio per avermi ascoltata e passo la parola a Alizia e vado a vedere il fatto che. Zara nella bocca di Enrica e per la prima volta tra l'altro non canta mai. Grazie Enrica, andiamo avanti, l'ultima tranche di candidati e candidate, Elona Cela che la facciamo salire sul palco. Eccola qui. Elona allora, è solo una domanda, chi te l'ha fatto fare? Chi te l'ha fatto fare? Buon pomeriggio a tutti, io sono Elona Cela, ho 26 anni e lavoro in pasticceria. Allora, sono molti i motivi per cui mi sono unita a Corrette, perché è un progetto basato sul confronto e sull'ascolto sull delle persone ed è un modo diverso di fare politica, il quale mi ha spinto anche a candidarmi, perché vorrei dare eh, tutto il mio tempo e le mie energie per appunto ascoltare tutti i bisogni delle persone. In più eh, vorrei un'amministrazione comunale che sia in grado di vedere tutte le difficoltà che ci sono eh, nel paese e, e tra i cittadini. In un momento in cui il futuro è incerto, cinque eh, anni non sono né lunghi né impegnativi eh, e questo è stato un motivo molto forte perché mi ha spinto a fare questo passo perché vorrei un futuro migliore non solo per tutti noi ma anche per le future generazioni. Grazie. Grazie. Grazie perché lei dice altro, mette le mani in bassa, lavorando in Pastera. <ride> grazie, grazie Rona Alessio, Alessio Mariani, se ne va. Allora, eh, abbiamo perso un candidato, se qualcuno in questo momento è massa... <ride> grazie. Alessio, ti lascio il microfono e... Vi lascio raccontare a queste persone quale sarà una delle tue priorità per cui investirai energia, tempo e insomma tutto quello che è, le tue competenze percorrente. Buon pomeriggio a tutte e tutti, mi chiamo Alessio Mariani, ho 36 anni e sono impiegato in un'azienda del settore agricolo. Nel corso degli anni ho fatto esperienza sia come atleta sia come dirigente di alcune società del territorio e da lì ho capito l'importanza dello sport che ci insegna a stare con gli altri ci insegna a rispettare gli altri ci insegna a relazionare con gli altri inoltre non ci garantisce solamente un beneficio fisico ma anche mentale che per noi ricorrente è un valore importantissimo detto questo, come consigliere comunale vorrei lavorare a un progetto a me molto caro è la creazione della cittadella dello sport. Che significa? Significa mettere in rete tutti gli impianti sportivi del territorio, quelli principali, riqualificandoli, rendendoli accessibili a tutte e tutti e riqualificando anche tutte le aree verdi adiacenti, come ad esempio il nostro parco Ranieri. Vedete tutti in che stato è ridotto. Insieme siamo corrente. Grazie. prego Daniele Fondacci Raccontaci chi sei, quali sono le competenze che metterai a disposizione del progetto e che cosa porterai il tuo contributo per la nostra comunità di Umbervide. Prego Buon pomeriggio a tutte e tutti, sono Daniele Fondacci, ho 26 anni sono nato e cresciuto a Umberdide e attualmente abito nella frazione di Spera sono uno studente universitario ed un educatore. Da quattro anni svolgo quotidianamente servizi socio-educativi, riabilitativi ed assistenziali con persone con disabilità nel territorio di Umberto. Ho scelto di mettere a disposizione le mie energie e le mie competenze per il progetto di corrente perché questo gruppo si fonda sugli stessi valori che sono fondamentali anche per me e soprattutto perché porta avanti un modo diverso di fare politica che è lontano dal modello al quale siamo abituati ormai oggi e che di fatto ha allontanato tante persone dalla politica stessa. Avanzo la mia candidatura eh, per corrente, per mettere a disposizione in relazione al lavoro che svolgo tutti i giorni le mie competenze sulla disabilità. E in questo senso è centrale l'abbattimento delle barriere architettoniche per garantire a tutte e a tutti accessibilità in tutti i luoghi del nostro territorio. Ed inoltre eh, Corrente si impegna nella promozione di iniziative di interazione con le persone con disabilità presenti nella nostra comunità. Tutto questo affinché eh, nessuna persona possa sentirsi esclusa. Grazie. le cose su cui lavoriamo dopo eh l'emozione è tanta soprattutto perché eh, il percorso per arrivare qui è stato lungo adesso provo a raccontarvene qualche, un piccolo passo un paio di passi che adesso la grafica se mi aiuta già duca arriva, arriva. arriva. E comunque la prossima volta eh, richiedo all'organizzazione di parlare per primo, perché nel frattempo sono dimagrito due minuti. Allora, l'immagine che vedete è stata scattata eh, da una delle persone di corrente, quello che viene i sono io, ma dietro ovviamente c'è una persona, come ci sono tante persone dietro, corrente, oggi quelli a scudare siamo noi, a sudare nei mesi sono state tante persone preziose preziose non per corrente ma per la comunità un tutta. e questo ci tengo a specificarlo e vorrei che faceste un applauso a loro a quelli che oggi non si vedono perché sono importantissimi non la vedo questa persona che ha fatto la foto ma la ringrazio e lei lo sa quelli che vedete sono i fogli con le firme che abbiamo raccolto per la presentazione della lista quando si presenta una lista per una tornata amministrativa bisogna raccogliere 100 firme e loro ti dicono 120 sarebbe meglio per sicurezza e noi di solito questo avviene con un consigliere comunale o con qualcuno che con uno del partito va in giro e raccoglie firme noi non ce l'avevamo c'è un gruppo nuovo, siamo nati adesso e allora vi abbiamo dovuto mandare questi cittadini amici in comune. Anch'io sono emozionato, vedo gente emozionata, ne sono contento. Perché è bello che la politica torni ad emozionare. Questa è la cosa che mi rende orgoglioso di essere qui con Allora. Eh... Abbiamo detto a questi amici, una sera a riunione, dice ragazzi, dobbiamo cominciare a raccogliere queste firme, e dobbiamo mandare a sentire, ci sono 100 firme da raccogliere e eravamo preoccupati. E quindi da quella sera dice: mandate la mamma, lo zio, un amico, tutti, no? Tutti. Poi una tornata che praticamente abbiamo 220 candidati, quindi insomma tante liste, quindi c'è questa difficoltà, e li abbiamo sì. mandati. È stata un'invasione. All'ufficio protocollo ci hanno detto: basta. non sapevamo più d'un mente, basta! E questo ve lo racconto perché dà una misura di quanto c'è dietro a corrente: come affetto, come energia. C'è gente che ci crede, non solo questa, come ho detto prima. Quindi, ve la faccio breve: non è vero, perché non, non so io, e. Il risultato sono 175 firme più due non buone, ma hanno voluto firmare lo stesso. <ride> Dopo qualche giorno, eh, quindi, la, a, abbiamo presentato questa, tutto, tutto il plico con le firme, con tutti i documenti che servono per presentare la lista. Il 14 aprile. 2023 a mezzogiorno, per le istituzioni nasce finalmente corrente. Dopo, possiamo andare con la seconda, e dopo qualche giorno, non ho ancora iniziato come dice Michele. E dopo qualche giorno siamo andati al comitato elettorale con le altre liste a fare l'estrazione, e questo è il risultato: adesso, quando già lo se lo fa vedere, eh, siamo in lista con una lista. Sosteniamo un Federico come, come sapete, adesso eccola qua, e siamo qua quindi ricordatevi: insomma, ecco, se sostenete noi, eh, siamo qua posizionati. Adesso dico due parole, abbiamo, eh, come vi è stato raccontato, come anche Federico e vi racconterà bene, eh, è stato un lavoro lungo in questi mesi perché abbiamo, ci siamo divisi in dieci tavoli tematici e adesso inizialmente vi parlerò di uno di cui io non ho fatto parte perché hanno fatto parte altre persone di corrente, tutti impegnati nella sanità, quindi che hanno questa competenza, eh, però due parole mi vale dirle sulla sanità, perché nel frattempo noi abbiamo continuato, anche con gli operatori del settore, a fare incontri e soprattutto ne faremo, ne faremo perché la sanità è un, è un tema caldo, giustamente. E noi nel nostro, chi ha parlato nel nostro tavolo ha prodotto questo concetto, quello di salute integrale, eh, ossia che la salute non è solo occuparsi dell'ospedale o altro riferito proprio alla sanità pubblica, ma è proprio quello della prevenzione e, e argomenti correlati come quello del benessere psicologico, che qua ne abbiamo folta rappresentanza, e, che però è importante. E, quello che senza fare promesse miracolanti inutili, e, diciamo noi, è che il tavolo sulla salute, sulla difesa dei presidi ospedalieri per tutta quella che è la situazione che voi vedete, eh, delle prenotazioni, eh, andiamo a prendere una visita e se la danno alle calende greche, questa è la realtà che viviamo tutti quanti, tutti i giorni, quindi non c'è bisogno che ve la racconto io. E su questo, noi da eh, giugno, succeda quel che succeda, apriremo dei tavoli e saremo presenti come corrente. Questo è poco ma sicuro. Eh, Parlo ora di una tematica che è anche, diciamo, correlata ad un tavolo di cui io ho fatto parte, eh, che si chiama il tavolo Giovani, Anziani e Disabilità, di cui, come dice Margherita, io faccio parte degli anziani, giustamente. E, a parte scherzi, eh, nello studio che abbiamo fatto in questo tavolo abbiamo visto l'andamento eh, demografico della città di Omertide. E abbiamo notato come la curva, nei pressi dei 50 anni, è la più alta. Questo vuol dire che nel giro di 15 anni noi dovremo sapere cosa fare con le persone della terza età, quindi come invecchiare bene, come invecchiare in una maniera eh, utile per la comunità e con qualità della vita, questo è molto importante. Per noi sono importanti i progetti di co-housing per anziani. E perché riteniamo che questo vada incontro delle esigenze, prima di tutto di costo quindi anche pratiche ma anche e soprattutto di qualità della vita e ne abbiamo esperienza tutti quanti con le realtà che viviamo tutti i giorni in casa ho finito quasi eh, tranquilli allora, eh, c'è un ultimo argomento che eh, mi sta molto a cuore oggi è la giornata mondiale della terra che di solito è eh, di solito quando parliamo di questa giornata parliamo di gas serra e altri argomenti. Io uh, ho voluto che questa giornata, come vedete dall'immagine, l'avrete vista anche nei nostri, nostri social network, è stata proposta anche su Instagram, Instagram. E questa immagine ci mostra quello che è il nostro suolo da dove nasce il nostro cibo. E non so se lo sapete, io per chi mi conosce faccio un altro mestiere, faccio l'ontotecnico, un laboratorio qua un vertice, ma ho il pallino dell'agricoltura e la passione per la campagna. E studiando qualche libro su questo argomento eh, ho, ho scoperto una cosa che non so se gli altri sanno, ve la dico, che il suolo è una delle risorse, il suolo fertile, quello da cui nasce il cibo, è una delle risorse maggiormente deperibili e più a rischio nostro pianeta, perché la sostanza unica, quella fertile, si sta sotticchiando e questo porterà a una riduzione di produzione di cibo, capite bene con la situazione internazionale che c'è in giro, capite bene questo che impatto può avere negli anni. Noi di corrente proponiamo la diffusione di pratiche agricole, non è che obblighiamo nessuno a fare qualcosa, Mettere a conoscenza di queste pratiche agricole che sono partite negli anni '90 dall'Estrebo Rivera in, in Messico, e per far sì che siano delle pratiche agricole, cosiddette rigenerative del suolo, che permettano cioè di avere il cibo, tutto quello che ci serve, ma di conservare quella parte fertile del suolo, e questo lo faremo con incontri con gli agronomi con cui siamo già in contatto, con agronomi che ci andranno ad insegnare e andranno ad insegnare a tutti gli agricoltori e i coltivatori, anche i semplici appassionati, queste pratiche. Come avete visto da questa carrellata, nei mesi abbiamo visto che le problematiche da affrontare sono variate e anche abbastanza complicate. Gli uomini e le donne di corrente hanno deciso di mettersi in gioco a testa alza e senza paura. E voi? Grazie. Grazie. Grazie a tutti i candidati, a tutte le candidate. Tanti voti, tante modalità un'unica corrente e eh, speriamo che in questa corrente entrerete tutti e anche di più. E adesso eh, siamo arrivati al pezzo forte diciamo del nostro progetto. Prima, prima di far salire sul palco Federico Londoni, candidato sindaco per Umbertide, eh, mi permetto di dire una cosa così fuori programma. <ride> no, Marcello, un secondo. Che penso che parli a nome, siano parole che sono nel cuore anche di tutti i candidati, di tutte le candidate e di tutte le persone che ci aiutano e fanno parte di Corrente. Noi a Federico gli vogliamo tanto proprio bene, un sacco, ma parecchio. Ma questo, al di là del suo modo di essere, del suo essere persona disponibile, e attenta, è... Noi in questi mesi di lavoro abbiamo visto una persona che si è fatto un mazzo tanto, cioè Federico non c'è stato un giorno che non era in mezzo a lavorare e a fare qualcosa. E questo va detto perché il volto di, una, di un gruppo politico tante volte viene visto solo come colui che mette le faccia e colui che è il potere, potere del gruppo. No, Federico è stata una persona ed è una persona che mette le mani in pasta veramente su tutto. E su questo, eh, non è scontato e io mi auguro veramente che ciascuno di voi, ogni un possa avere la possibilità di sperimentare la generosità e la fatica che Federico riesce a mettere in quello che fa. Quindi grazie. Prego. Grazie, vi faccio un favore. <ride> Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Grazie Letizia per eh, aver coordinato un po' la presentazione grazie a tutti i candidati e i candidati di corrente e a quello che ci hanno raccontato. Dopo tutto quello che abbiamo sentito cercherò di farla più breve di quanto era preventivato perché sennò finiamo domani. E, però voglio partire da un punto un po' diverso rispetto a tutto quello che abbiamo visto fino a oggi. Fino a, scusate, fino ad ora. Il punto è questo. Cinque anni fa, più o meno, una mattina... A Roma si sono svegliati e andando in giro per le vie vedevano appesi su tutte le blanche, quelle pubbliche dei manifesti, dei manifesti con scritto questo. Il vecchio mondo sta morendo, quello nuovo tarda a comparire e in questo chiaroscuro nascono i mostri. Poi hanno scoperto che è un aforismo di Antonio Gramsci ed era un'attività artistica di un artista che ha deciso di tappezzare a Roma con questi manifesti per raccontarci che cosa? Per raccontarci che il nostro tempo, quello che viviamo noi oggi qui, è un tempo di chiaroscuri è un tempo dove è chiaro quello che non esiste più ma non è ancora chiara la direzione verso la quale vogliamo andare e questo guardando la storia abbiamo visto che chiaramente Gramsci si riferiva ai fascismi no? al fascismo, in Italia al nazismo, ai totalitarismi però questo abbiamo visto che nella storia ci ha insegnato una cosa, ovvero che quando nel chiaroscuro nascono i mostri, nascono anche le opportunità per sconfiggere di quei mostri. Però solo se le persone che lavorano a quelle opportunità si mettono in gioco e decidono quale mondo vogliono costruire. E questa è la base del lavoro con il quale abbiamo creato corrente. È quello che ci siamo detti, le prime volte che ci vedevamo, per costruire questo progetto con il quale oggi ci candidiamo alle elezioni amministrative del 14-15 maggio e ci candidiamo a queste elezioni con la squadra che avete visto oggi con queste 16 persone che rappresentano la diversità della nostra comunità ovvero una diversità di esperienze di vita, di competenze, una diversità di culture e parte la costruzione di questa lista da uno dei principi cardine e corrente che è già stato citato prima, che è quello dell'autorappresentatività, dell'autonarrazione, ovvero del fatto che ogni persona dovrebbe essere in grado di potersi autonarrare, di poter decidere per se stessa, di poter far parte del processo decisionale con il quale viene costruita la vita, con il quale vengono costruite le politiche che influenzano la vita di ogni persona. E quindi nel costruire questa lista, che per noi rappresenta veramente un po' l'apice di tutto il lavoro, abbiamo deciso di mettere insieme otto donne e otto uomini, con un'età che va dai 19 anni la più giovane ai 42 la meno giovane, che potessero essere rappresentanti e rappresentative di tutta la nostra comunità. E, una, e, e diciamo che oltre a questo abbiamo provato ad utilizzare un altro dei principi cardine di corrente. Ovvero quello che le esperienze, le competenze ci sono da tutte le parti, sono intergenerazionali, le possiamo andare a prendere ovunque le competenze, anzi le dobbiamo andare a prendere ovunque, da tutte quelle persone che hanno voglia e hanno la possibilità di mettersi a disposizione di un progetto, ma l'energia per costruire quello che noi ci immaginiamo, la dobbiamo prendere lì dove c'è, la dobbiamo prendere qui l'energia per realizzare i progetti che ci immaginiamo per la nostra comunità qui a Umbertide. E queste persone non sono corrente, queste persone rappresentano un progetto che coinvolge più di 100 persone che in tutti questi mesi hanno messo le proprie competenze ed energie a disposizione dell'Umbertide che vogliamo costruire. Però diciamo che oltre no. <ride> a tutto questo, no, un po' di critiche, esatto, <ride> ci sono arrivati anche ed è giusto che all'interno diciamo, del dibattito politico arrivino anche delle critiche. Il problema è... Quando queste critiche eh, non sono costruttive non rappresentano qualcosa effettivamente no, di propositivo. E, e una delle critiche, proprio in relazione a quello che dicevo prima, che solitamente ci viene rivolta è: sono troppo giovani. Ma ah, che significa sono troppo giovani? Troppo giovani rispetto a cosa? Chi è che decide cos'è troppo giovane? Sei troppo giovani rispetto a chi ha 10 anni più di noi, 20 anni più di noi, rispetto a chi sia troppo giovani? Forse. Per troppo giovani è eh, riferito al fatto che oggi siamo abituati a vedere le persone che fanno politica, che fanno parte di una precisa generazione, una generazione che ha iniziato a fare politica quando aveva più o meno la nostra età, ma che è sempre stata lì per tanti motivi: alcuni per i famosi motivi, non si vogliono scollare dalla poltrona, però questo poi ognuno fa le proprie valutazioni, ma tanti altri perché in realtà poi non c'era niente, non c'era nessun altro dopo. E perché non c'era nessun altro dopo? Non c'era nessun altro dopo perché la generazione prima della nostra, la nostra generazione, sono cresciute all'interno di un dibattito pubblico in cui fare politica era sbagliato. Politica la facevi solo per un tuo tornaconto personale, solo se avevi un qualcosa da guadagnarci. E quindi tante persone hanno detto: Io non mi metto a fare politica, io penso alla mia carriera, penso alla mia vita, mi faccio la mia strada e politica la faccio fare a qualcun altro, che però poi decide per me. E quello che noi ci siamo detti. Rispetto a quello che diceva anche Filippo adesso, è che noi dobbiamo invece fare politica. Per noi è importantissimo che in prima persona dobbiamo metterci a fare politica e a decidere quale comunità vogliamo costruire, perché solo in quel modo riusciremo ad arrivare a un punto in cui non ci sarà qualcun altro che deciderà per noi, ma decideremo tutte e tutti insieme dove vogliamo andare. Quindi quello che noi vogliamo dire è che. A questa critica diciamo, del saranno troppo giovani, sono troppo giovani, in realtà noi vogliamo dire qualcos'altro, qualcosa di diverso, ovvero che questo è il nostro tempo. Perché vogliamo dire questo? Perché abbiamo analizzato un po' no, quella che è la situazione del passato, abbiamo raccolto un po' di dati, perché noi i dati ci piacciono, perché dai dati possiamo mettere insieme una figura di insieme no, con la quale ragionare su quali sono le problematiche del nostro tempo. E rispetto a questo tema dell'età abbiamo messo insieme l'età dei sindaci che si sono susseguiti a Umbertide quando, durante il loro primo mandato, quanti anni avevano durante il loro primo mandato. Andiamo da un minimo di 27 anni, 27 anni nel 1952 se la fico e l'andamento più o meno è diciamo abbastanza costante, minimo 27 anni, poi un massimo 55 anni, Marco Locchi, 10 anni fa che cosa è successo nel mentre? Nel mentre sono susseguite eh, amministrazioni con 30 anni, 33 anni, 38 anni, 35 anni, però nel mentre è cambiata la nostra società, ci siamo persi quel pezzo che faceva sì che le nuove generazioni si impegnassero all'interno della politica e mettessero le proprie energie a disposizione di progetti più grandi. Quindi diciamo dopo Abbiamo messo insieme questi dati, quello che vogliamo dire rispetto a questa critica è forse se continuiamo sulla stessa strada c'è qualcos'altro dietro, cioè la critica, saranno troppo giovani, non può reggere. E quindi appunto quello che dicevo prima, quello che vogliamo dire è che questo, esattamente questo, rispetto a quello che è stato anche in passato, dove Umberto ha visto periodi di espansione, è il momento in cui noi prima persona dobbiamo impegnarci e mettere le nostre energie a disposizione di tutta la comunità. Ora, un'altra critica che ci viene fatta spesso è saranno sono troppo buoni. Ora anche quelli che sono troppo buoni. Sono troppo buoni rispetto a cosa? Cioè, sono troppo buoni perché eh, quando sarà il momento di prendere determinate decisioni noi le prenderemo, oppure sono troppo buoni rispetto al modo di fare politica che vediamo oggi cioè il fatto che la politica si fa solo attaccando l'avversario, solo dicendo cos'è che non va, ma non proponendo una visione diversa del mondo che vogliamo. Ecco, se, questo, se questa è la critica del «sono troppo buoni» che ci viene rivolta, allora noi sì, siamo troppo buoni, perché noi abbiamo scelto di fare politica in una maniera diversa. Per noi fare politica significa, prima di tutto, pensare quali sono i progetti che vogliamo portare avanti, vedere dove stanno i problemi analizzarli e trovare delle soluzioni questo per me significa fare politica non attaccare gli altri a noi non ci interessa non interessa attaccare gli altri perché non porta da nessuna parte o meglio porta solo da una parte ovvero allontanare le persone dalla politica portare a quella situazione che viviamo oggi in cui le persone non vanno a votare perché non si sentono più rappresentate perché non vedono più verso quale direzione andare quindi quello che vogliamo fare concorrenti invece è il incontrare, raccontare alle persone qual è la direzione verso la quale vogliamo andare la terza critica che ci viene solitamente rivolta è sono troppo idealisti puntano troppo in alto guardano troppo avanti come se questo fosse un problema perché siamo abituati a vivere un periodo, un momento storico in cui si risolvono, o meglio, si cerca di risolvere sempre l'emergenza. C'è sempre un'emergenza che arriva e che va risolta. L'emergenza Covid, la guerra in Ucraina, l'emergenza dell'aumento dell dei prezzi dell'energia elettrica, il terremoto, sono tutte emergenze, quelle quali solitamente noi siamo abituati e abituati a lavorare dicendo ok vabbè questa è l'emergenza dobbiamo risolvere questa il resto ci penseremo dopo in realtà quello che noi vogliamo fare è proprio il contrario è progettare qual è la comunità che vogliamo costruire per far sì che non, non che non si meritino le emergenze ma far sì che a quelle emergenze dobbiamo arrivarci preparate e preparati per far sì che abbiamo ben chiare le azioni da portare avanti per rispondere a quelle emergenze e questo è importantissimo, perché se no pensiamo che, sia, che è tutto inutile, che tanto non cambia niente, perché se l'unico compito dell'amministrazione è amministrare l'esistente e amministrare l'emergenza, quello lo fanno più o meno tutti quanti, chi, chi meglio chi peggio, ma non è quello che deve fare la politica, non è quello che deve fare l'amministrazione di una comunità con un vertice. L'amministrazione di una comunità dovrebbe dare parlando con le persone una direzione da seguire, perché altrimenti pensiamo che cose come la crisi climatica, prima Lippo diceva che oggi è la giornata della terra, la crisi climatica, facciamo un esempio su tutti, uno diceva, vabbè a Umberto che ci possiamo fare se c'è la crisi climatica? Niente, se manca l'acqua perché non piove non ci possiamo fare niente, no, se aumentano le temperature d'estate non ci possiamo fare niente, e in realtà non è vero che non ci possiamo fare. Possiamo fare un sacco di cose per far sì che la nostra comunità, il nostro territorio, si prepari a questi eventi. Per esempio, per quanto riguarda l'acqua, anche se non piove, magari piove in maniera scostante, possiamo costruire delle strutture per trattenerla l'acqua che cade al suolo. Ma lo possiamo fare non costruendo strutture mega galattiche che nessuno si immagina, ma semplicemente costruendo delle piccole cisterne di raccolta dell'acqua piovana. I finanziamenti per fare queste cose ci sono, ma quei finanziamenti ce li dobbiamo andare a prendere perché non è che qualcuno ce li regala, non è che qualcuno viene a un verde e ci dice oh, sapete che c'è, per raccogliere l'acqua piovana ci sono 10 milioni di euro che mette a disposizione l'Unione Europea. Non funziona così. Noi dobbiamo avere i progetti pronti per partecipare ai bandi giusti e trovare le risorse necessarie per far sì che la nostra comunità si prepari a queste evidenze. Invece quello che succede è solitamente è il contrario, cioè troviamo i finanziamenti, diciamo che c'è un finanziamento, dobbiamo prendere i soldi, inventiamoci un progetto, tiriamo fuori un progetto di dieci anni fa. È quello che solitamente eh, viene fatto, e non, non solo per Umberto, ma in generale in Italia. E questo fa sì per esempio che i soldi del PNRR vengano... Via. non si riesce ad intercettare le risorse necessarie per preparare il nostro territorio a rispondere a determinate problematiche perché andiamo a rincorrere dei finanziamenti senza sapere esattamente bene cosa ci vogliamo fare con quei soldi quindi per esempio sempre collegandosi alla crisi climatica se dobbiamo piantare degli alberi ad Umbertine perché la scienza ci insegna che gli alberi abbassano la temperatura dell'isola di calore urbana e non solo la scienza ma ce lo dicono delle persone, delle attiviste, delle ragazze di mamma guerra ad esempio qui a Umbertine ce lo dicono, cosa facciamo? Non lo sappiamo. però il PNRR mette a disposizione milioni di euro per piantare gli alberi che vengono buttati via per rimpolpare i divai comunali perché non ci sono i progetti per far sì che le città diventino veramente delle isole verdi. Allora, quello che noi dobbiamo fare come amministrazione è esattamente questo, prepararci affinché le risorse che in qualche modo possono essere intercettate, vengano intercettate per costruire, per pianificare in maniera corretta secondo le necessità della nostra comunità, perché è questo che farà la differenza è pianificare, è progettare secondo le necessità della nostra comunità che farà la differenza, che farà sì che da qui ai prossimi anni un vertile possa diventare, possa tornare ad essere quel che tutti ci ricordiamo rispetto a anni fa e magari ancora meglio un vertice dove le persone non se ne devono andare, dove io tra vent'anni non uscirò di casa e non troverò nessuno che conosco perché nel frattempo sono arrivate la crisi energetica, la crisi climatica, la crisi economica o qualunque altra cosa mi viene in mente e le persone se ne sono dovute andare da un vertice. Io voglio vivere in un luogo e come me e tutte le altre persone di corrente in cui tra vent'anni potrò uscire di casa e incontrare persone che conosco scambiarci le parole perché quella sarà la nostra comunità ma per fare questo dobbiamo iniziare a lavorarci fin da subito perché non ci sarà qualcun altro che ci penserà per noi dovremo farlo tutte e tutti insieme iniziando da ora e quindi... E quindi, e, e mi abbia la conclusione, <ride> quello che dobbiamo fare è questo, è andare a raccontare alle persone fuori da questa sala che corrente è questo tipo di progetto. È un progetto che guarda a quale comunità noi vogliamo per un vertile. Perché il 14 e 15 maggio, quando andremo a votare, non andremo a votare per Federico Rondoni Sindaco o per uno o qualunque dei candidati e delle candidate di questa lista. Andremo a votare per scegliere quale comunità vogliamo costruire, per scegliere quale sarà la comunità nella quale noi in prima persona e chi verrà dopo di noi vivrà da qui ai prossimi decenni. Perché facendo banalmente dei calcoli, i miei nipoti, se mai avrò, saranno vivi nel 2140 ha più di cento anni da oggi e io voglio che quelle persone alle quali io ho voluto bene si ricordino di una comunità che ha saputo progettare una realtà per far sì che tutte le persone possano avere una vita degna, una vita equa, una vita priva di discriminazioni e con delle prospettive. Questo è quello per cui voteremo il 14-15 le persone che quando andiamo a votare dobbiamo farlo perché siamo entusiasti ed entusiaste del progetto per il quale andiamo a votare, non perché andiamo a votare per il meno peggio, non perché andiamo a votare per andare contro qualcun altro, ma perché crediamo nel progetto al quale stiamo dando il nostro sostegno, questo è quello che dobbiamo raccontare alle persone, perché noi lo stiamo vedendo ogni giorno, alle persone alle quali arriviamo le persone con le quali parliamo, a, a quelle persone riusciamo a raccontare una visione, un'umberte diversa rispetto a quella che vediamo oggi. E questo farà la differenza da qui ai prossimi anni. Il nostro motto è: insieme siamo corrente, e l'abbiamo scelto perché vogliamo far sì che tutte le persone che sono qui oggi e tutte quelle che vorranno sostenerci partecipino in ugual misura al successo che sarà questo progetto per la nostra comunità da qui in avanti. Per questo è importantissimo che il 14 e 15 maggio corrente sia il progetto che risulti vincitore alle elezioni amministrative, perché noi dobbiamo, abbiamo la, il dovere di far sì che la nostra comunità possa guardare avanti, mettendo un punto rispetto a tutti quello che è successo prima e lavorando tutte e tutti insieme per il futuro che vogliamo costruire. Grazie. Grazie, grazie, grazie Fede, eh, grazie a ciascuno di voi per essere stato qua fino a questo momento. Sono quasi le sei ed è l'ora dell dell'aperitivo, <ride> quindi eh, noi vi, veramente vi vogliamo ringraziare e chiedervi ancora, se ancora non è arrivato, di continuare a sostenerci. Eh, incontrateci, siamo in, de, sul corto di Umbertide in via Cibo, eh, ci abbiamo la nostra sede, potete venire a parlare con noi, vi aspettiamo, siamo disponibili a qualsiasi confronto, suggerimento, riflessione, e questo è questo lo spirito di corrente, lo spirito della partecipazione. Ci sono tre settimane, tre settimane importanti, continuate a sostenerci, parlate di noi e soprattutto continuate a credere che una, un vertice, come la vogliamo, è possibile. Buon aperitivo, buon sabato e buon ponte per chi lo farà. Grazie.